Ciao a tutti, sono Antonio Iovane e vi aspetto il 24 giugno alle 18 sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di Politicamente Scorretto o sui canali social di Politicamente Scorretto per parlare di questo. Che cos'è questo? È il racconto di una famosa seduta spiritica avvenuta il 2 aprile del 1978 alla quale parteciparono diversi personaggi famosi, tra cui Romano Prodi, per ritrovare... Aldo Moro, da poco rapito dalle Brigate Rosse. Presenterò questo libro insieme a Valerio Varesi. E allora vi aspetto, mi raccomando, il 24 giugno alle 18. Portate i piattini.